mm <music> Siamo in cima allo stivali, e entrando il nostro piccolo siamo grandissimi. I nostri monti fanno ombra a tutto l'Oveo paese, ma ci sono molte cose da migliorare. Ad esempio il sistema scolastico. Benvenga i fondi europei. E' vero che siamo piccini e piccini, ma a The Bottevic c'è sta il vino buono, il museo del Metapont, il triste di Maratea e chi più. Ah, Matera! Capitale europea da Cultura 2019 Le nostre pende sventrano da quasi 150 anni Hanno pensato a noi e al nostro grande spazio alpino Sapete che cos'è la patella Virginia? È la regina dei nostri mani L'Europa sta cercando di salvarla con un finanziamento Grazie per il progetto Rilani La politica agricola e l'inverdimento del nostro territorio, ecco come l'Unione Europea ha scelto di sostenere Luglio Molusana. Roma è una città caotica, gas, inquinamento atmosferico, traffico, ecco perché l'Europa ci sostiene attraverso fondi per lo sviluppo sostenibile e poi siamo tanti... E i servizi pubblici vanno potenziati. Anche in questo l'Europa ce l'ha una mano. A noi e a tutto il Lazio. Tenom, delle camouche, Cusci Precious, da essere preservate e salvaguardate. Carsto Rosso, Aquileia bianco, Friuli Tonzo Rosato. Vi piacciono i nostri vini, vero? I vini friulani. E mi sa che piacciono anche agli eurodeputati che hanno deciso di supportare la strutturazione dei nostri vigneti. Presente Bombei, non gioielline! E ma come tutte le gioielline va preservata e salvaguardata. L'Europa a noi ci ha destinato 105 milioni di euro perché gli scout sono bellissimi, però sono dei cassai. Sì che stesso senso, ancora di più per noi che siamo il teatro dell'European Social Sound, rassegnando le band arrivano da tutta Italia e possono disegnarsi al ritmo di rock. E tre nonoste, vanno camminando giù 50 km di ruota. E meglio che la roba a noi 3,5 miliardi di euro, perché adesso sono le ferrovie Gavemo l'acqua alta, l'umidità, ma sono il che abitua. È un porto magnifico, ma va a potenziare le nostre infrastrutture. Cantuto su al disegnoso Sardegna, fondi particolarmente ispirati, che lì sono poi stato sotto caos da sua mano divina e sta assistita da Itte Bruna Lafayette. Ci sono dei parchi e dei paesaggi in Lombardia invidiati da tutto il mondo. Ecco perché l'Europa ci dà una mano nell'ottica della conservazione e della biodiversità. I vinci sgrassi, il coniglio in forchetta, il ragù, la crescia e quante specialità può regalare la cucina a Il rural marketing è il nostro pezzo forte. Grazie all'Europa per averci dato una mano. vogliamo andare via a casa nostra. Qui siamo nati e qui vogliamo vivere. L'Europa l'ha capito, proponendo il progetto Giovani Sì. L'Europa dà una mano a noi piemontesi consentendoci di migliorare la nostra efficienza energetica e favorendo lo sviluppo di fonti rinnovabili. Infrastrutture e formazione. Chi Kisskeye di punti cardine della nostra regione, che ha spinto l'Europa a dare soldi. Ma quanto è buona l'arancia rossa di Sicilia, eh? E perché? Il limone delle granite? Lo buttiamo via! E le melanzane della pasta alla norma? Ve le siete dimenticate? Noi no, e per fortuna l'Europa, che ha deciso di tutelare i nostri prodotti agroalimentari, nemmeno! terra amara, siamo guaglioni, ma non sentimo ripetere tutti i uomini, ma solo che non ha visitato i nostri meraviglie, si può accontentare di guardare solo la più città da nostra medaglia. L'Europa di diventata una mano.